Salve a tutti e benvenuti in questo episodio di pasquale di ICER Il format che vi farà scoprire l'inglese sotto una nuova luce Se vi sono piaciuti i miei video precedenti non esitate a iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina Così che quando pubblicherò altri video voi riceverete una notifica e non ve li perdete Vi vorrei parlare di un argomento che ero indeciso se parlarne Però alla fine ho detto perché no? Perché è uno di quegli argomenti che ci fa scoppiare il cervello quando parliamo inglese E più in generale quando impariamo una nuova lingua Sto parlando dei falsi amici Iniziamo col dire cosa sono i falsi amici I falsi amici sono quelle parole che assomigliano nel modo in cui vengono pronunciate a delle parole in italiano ma non c'è troppo Proprio di hanno ah, tutt'altro significato. Quindi non bisogna affidarsi molto al suono che le parole hanno. E infatti, in questo episodio vi voglio mettere in guardia su quelli che sono i falsi amici. Ovviamente, non posso parlare di tutti i falsi amici perché sono tantissimi. E io ho selezionato i miei 10 preferiti, ovviamente. Iniziamo con quello che io proprio amo di più: tra virgolette, che è la parola actually. Che non vuol dire attualmente. Perché attualmente si dice currently, ma actually significa a dire il vero. You are Spanish, aren't you? Actually, I'm Italian. Ah, oh, sorry. Un altro fassamico è addiction. Addiction non vuol dire addizione, assolutamente. Addizione in inglese si dice semplicemente addition. Addiction significa dipendenza, che può essere una dipendenza da qualunque cosa. Incluso la dipendenza da sostanze stupefacenti Oh, these crisps are so good, I'm so addicted Tra l'altro c'era pure una canzone, che se non ricordo male, era di Shakira che era Addicted to you addicted l'altro, falso amico è Advice Che tra l'altro in inglese americano si scrive in una sola maniera con la S Invece in inglese britannico Con la S è il verbo Con la C è il sostantivo, ma il sostantivo di cosa? Di avvisare? No, perché è un fars amico: advice significa consigliare o dare consigli. Per esempio, possiamo fare una frase del tipo: My friends, never give me good advice. Poi, un altro fas amico è il verbo to annoy che non significa annoiare, non c'entra nulla, significa infastidire. Let me get straight, major. You want me to spy on Quark for you? Oh, I You f***ing annoying! Un altro fast amico, che a me piace tantissimo, è attitude, che non vuol dire attitudine, perché si dice aptitude. Attitude significa atteggiamento, e infatti si può anche utilizzare in inglese per indicare le persone che quando si approcciano a te hanno un certo atteggiamento, magari aggressivo. Hey, make me some coffee! Hey, don't talk to me with that attitude! Un altro falso amico è brave, che non significa bravo, perché bravo si può dire good clever, brave significa coraggioso. Infatti non dimentichiamoci del film Brave Heart, che significa cuore impavido, o cuori coraggiosi. Continuiamo la nostra lista di falsi amici con commodity, che non vuol dire assolutamente comodità, perché comodità è comfort, il comfort della nostra casa. Commodity significa prodotto, bene di consumo. Facciamo questo esempio. Oil is a precious commodity. Il petrolio è un bene prezioso. Quindi quando si parla in inglese commodity è spesso utilizzato in contesti economici. Un altro fast che io amo è factory. Che non vuol dire assolutamente fattoria perché fattoria è farm. Infatti, se ricordate c'è un libro famoso di George Orwell, La fattoria degli animali, The de Animal Farm, che tra l'altro io ho. È un libro molto piccolo, tra l'altro, che si legge. Io l'ho letto in due medie giornate. Possiamo unire il false friend della frase precedente con questo: dicendo: I work in a factory producing essential commodities. Lavoro in una fabbrica che produce beni essenziali. Anche l'altro falso amico indubbiamente è uno di quelli che mi ha fatto impazzire quando l'ho scoperto Però è rimasto nel mio cuore Che è Fabric Fabric non significa fabbrica Perché fabbrica abbiamo detto che è factory Fabric significa tessuto, è il tessuto E lo si usa in tutti i contesti in cui la parola in italiano tessuto è utilizzata Quindi per esempio eh, Se voglio dire mi piace questo tessuto Dico I like this fabric però, se sono un fisico e voglio parlare del tessuto spazio temporale posso semplicemente dire The Space-Time Fabric. Andiamo a chiudere questo video con Vacancy. Vacancy assolutamente non vuol dire vacanza, anche perché molti di voi conoscono la parola Holiday o Vacation, per indicare la vacanza. Vacancy è quando c'è un posto vacante, molto spesso utilizzato per i posti di lavoro. Per esempio, quando uno cerca lavoro, sta cercando per delle vacances di lavoro perché magari uno vuole essere assunto, no? I'm looking for job vacancies. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, ci sono un botto di falsi amici e io non posso parlare di tutti loro. Tuttavia, qui in descrizione vi lascerò un link a un sito che raccoglie questi e molti altri falsi amici tra l'inglese e l'italiano, così che possiate vedere quanti ce ne stanno. Prima di lasciarvi per la vostra... Scabbagnata di Pasquetta sperando che, che possiate farla, visto le restrizioni di questo video. Io vi invito come solito di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina così che quando un nuovo video sarà pubblicato voi non siete informati e ci vediamo col prossimo video. Ciao!